Trovato. Ho scoperto il suo nome, tua madre si chiama Natura, la sola in grado di creare in uno spazio così piccolo un non so che così grande. Sì, un non so che. Mi sono voltato in ogni dove, ma niente da fare. I mezzi che ho non sono sufficienti, i mezzi che ho sono deludenti, impossibile riuscire a definirti, impossibile come scopo pensarti. Il compenso l'ho già avuto del tuo sorriso.